impetuoso al tramonto andiamo a suonarci questa prima parte che viene fatta per lo più all'unisono con la chitarra quindi attenzione soprattutto a stare ben attaccato al suono della chitarra come note abbiamo sempre il mi al tasto 7 della corda di la il mi a vuoto della corda di mi chiaramente poi come note useremo il re il do diesis e il si tutto a mano aperta mi raccomando Partiamo con un MI, MI e poi MI a vuoto. Poi andiamo a mettere DO diesis che cade sul RE. Ribattiamo RE, DO diesis, SI con il mignolo sulla corda di MI. E facciamo di nuovo il MI acuto e poi grave. Quindi... Quindi cosa ho fatto ancora? Do diesis doppio, Re, Do diesis. Facciamo insieme lento, anzi mettiamo su, su Chordify, rallentiamolo, la velocità è 88. mettiamo un po' più lento, così lavoriamo anche sull'attaccatura alla, alla chitarra. Proviamolo insieme se vuoi. Poi da qua partirà la seconda parte, quella in slap sulla strofa. Per questo riff in slap innanzitutto metto un pochettino le mani avanti dicendo che questa non è una vera e propria trascrizione quindi non vado a, ad attaccarmi alla singola registrazione o live. Eh, ci sono delle trascrizioni molto ben fatte ad esempio quella di Marco Sassetti è fantastica con eh, tutta la parte che scorre. Io ho pensato di eh, creare un giro molto simile a quello che suona ma che vada bene per essere ripetuto e soprattutto per me per ricordarmelo poi durante la canzone eh, quindi prendilo un pochettino come una mia visione di come di come lo suono e di come lo suonerei allora partiamo con il mi acuto quello di prima qua siamo in slap quindi abbiamo o il colpo di pollice o la ghost note che viene fatta sulla corda poi di Mi. Oppure lo strappato che può essere o ghost, come vedremo dopo, oppure proprio sulla nota reale. Partiamo con questo. Sono tutti Mi. Mi con il pollice, corda di là tasto 7. Poi andiamo a giocare con il Mi a vuoto intervallato dalle delle ghost note quindi questo ok. per fare la ghost eh, vado ad appoggiare la mano sulla corda e colpisco col pollice in realtà potrei farlo anche soltanto con eh, lo stop del palmo vedi che con il palmo vado a stoppare e fare la ghost anziché il mi reale a vuoto però mi aiuto anche con la mano sinistra in modo che non vibri neanche per sbaglio eh, te lo faccio sentire lento questa è la prima parte ed è soltanto esclusivamente o dei mi o delle ghost note poi andiamo avanti adesso vado a fare questo parto dal re con uno slide che arriva fino al mi vado a strappare il mi acuto in corda di sol al tasto 9 e poi vado a mettere un mi grave con il pollice subito dopo una cosa importantissima che io metto ritmicamente poi per cadere giusto sul che è molto simile eh, a, a quello fatto con le dita nel, nel riff 1. Vado a mettere uno strappato sulla corda di La. Quindi strappo mentre carico il pollice. E poi vado a fare Emmeron La Si, Mi col pollice, Re col pollice, Do diesis col pollice. questa ghost potrebbe anche essere fatta come pausa o proprio non suonata mi aiuta poi a cadere bene ritmicamente perché eh, questo riff è tutto un pochettino spostato quindi è molto difficile da fare ritmicamente eh, come, lo, come lo suona lui che è veramente geniale galattico allora proviamo a suonarlo una volta insieme <musica> E così continua su tutta la strofa e poi anche nel, nella solo. Quindi questi quattro riff che stiamo vedendo sono poi ripetuti durante la canzone, ci sono solo queste parti. Andiamo alla fine della strofa, nel, nel pezzo che io chiamo Hendrix perché ricorda un pochettino Hendrix. Ascoltiamolo. Che dici? Ti ha ricordato un pochettino Ej hey di Jimi Hendrix quando c'è quello stacco? Un pochettino, allora andiamo a vederlo. Eh, iniziamo con un sì: qui abbiamo gli ottavi ribattuti. Sentiamolo, prova a suonartelo un po' più lento, Quindi andiamo a fare un Si sì con gli ottavi, 1, 2, 3 e 4. Poi andiamo a allargare la mano, allargare un dito un tasto, eh, come al solito. Quindi qua se hai una buona padronanza di un dito un tasto, tutto il pezzo non dovresti avere problemi. Tipo qua la diteggiatura è molto comoda se riesci a partire col mignolo, perché poi facciamo Re, Fa diesis, Sol, Sol diesis. Poi qua andiamo con il medio sull'A perché eh, dopo abbiamo Do diesis, Re, Re diesis e cadiamo sul Mi per ritornare sul riff 1. Te lo faccio lento. Quindi, adesso io ho spostato più volte il dito medio. Ho fatto un triplo spostamento di medio perché poi devo cadere cadere qua è importante perché altrimenti poi vado a mancare il do diesis puoi fare o così oppure come ho detto prima andare con l'anulare sul sol diesis e poi spostarti col medio. io lo trovo più comodo fare tre volte eh, con l'uno però è assolutamente uguale proviamo a suonarcelo una volta insieme se hai capito le note partiamo poi dal Si. Sì. E qua ritorniamo sul riff 1. Poi si ripetono tutte di nuovo, torna lo slap delle, delle strofe, eccetera. C'è ancora una parte, andiamo a ascoltarla. <musica> Anche quest'ultimo riff, che potrebbe essere uno specie, anche se comunque viene ripetuto due volte, eh, io lo suono molto libero perché bene o male sta sempre sul re e sull'a, va a finire poi soltanto in si sì alla fine. Eh, qua di base ci sono degli ottavi fatti in, in thumb. Suonati, io li suono un pochettino staccati. Vado ad abbellirli ogni tanto eh, con delle dell ottave. Quindi sul Re vado a prendere il Re acuto. anche una, una ghost però sono soltanto delle note d'abbellimento che si possono fare oppure non fare, anche lui non è sempre drittissimo solo con uh, col pollice, ogni tanto va a metterci qualcosetta eh, posso anche mettere dei bicordi per fare l'acuto vado a mettere, allargare il mignolo e becco anche un pochettino di là La e Re Anche qua stessa cosa sull'A, soltanto che vado a prendere Mi e La. Proviamo a suonarcelo insieme. Anche qua ho rallentato con, con Moises un pochettino, poi proviamo, proviamo a andarci a suonare La Re. Andiamo a finire sul, sul sì naturale. Sì, sì, anche qua. Ta ta ta ta ta ta ta. Benissimo, abbiamo visto le quattro parti. Mi raccomando, studiatele separatamente e poi vale a memorizzare e metterle sulla canzone intera. Eh, ripeto ancora una volta sono delle mie interpretazioni per ricordarmela a memoria per poterla suonare non è la trascrizione proprio precisissima che tra l'altro è, è, è bellissima ed è anche molto difficile poi da ricordare eh, noi ci vediamo al prossimo video ti ringrazio per avermi seguito fino alla fine e ci vediamo alla prossima ciao